Grazie Presidente, Il l'emendamento che eh, abbiamo presentato va ad estendere la possibilità per eh, i cittadini, eh, di, eh, in questo caso anche per le associazioni, di presentare petizioni popolari eh, anche con formato elettronico. Eh, prima nella formulazione che avevamo proposto eh, e introdotto diciamo, nella nostra eh, proposta di delibera venivano citate sia in un comma eh, cittadini e associazioni nel successivo comma erano effettivamente questo, questo binomio non era chiaro e quindi abbiamo ha eh, portato delle modifiche proprio per garantire che eh, il precedente comma che eh, dava la possibilità quindi di eh, presentare petizioni sia a associazioni che ai singoli cittadini potesse quindi essere effettivamente eh, concreto. Quindi il eh, Movimento 5 Stelle voterà a favore di questo eh, emendamento. Grazie.